Allora, buonasera a tutti. Oggi appunto vi parlerò di ehm, Neandertal e Sapiens e, uh, e la loro presenza nelle grotte del eh, in due grotte del Parco na Nazionale del Cilento. Allora, intanto cominciamo subito a definire in, eh, il tempo in cui si sono svolti il periodo in cui si sono svolti i fatti che andremo a raccontare. Siamo orientativamente fra 50.000 e 35.000 anni da oggi, quindi siamo in pieno eh, stadio isotopico 3, ehm, un periodo che eh, in Europa ha visto un, eh, un alternarsi eh, molto denso di cambiamenti climatici ed, ed ambientali, ehm, che mh, in, in sintesi alternava alternavano soprattutto ambienti o oh, di steppa prateria eh, arborata e quindi con climi abbastanza agli, alternati con momenti più temperati dove la copertura boschiva eh, si, eh, si espandeva. Quindi eh, alternanze molto veloci e molto frequenti in, in questo periodo. E lo testimoniano sia eh, i carotaggi isotopici, eh, su, infatti su appunto... Eh, valutati con gli eh, isotopi dell'ossigeno e anche spettri pollinici. Vediamo oh, uno spettro pollinico dal lago di, Grande di Monticchio, per quanto importante per quanto riguarda il Sud Italia, in cui vediamo un'alternanza un di fase in cui si ha un'espansione di gramminace, di, di, di, di erbe eh, a, da ambiente aperto eh, e intervallate appunto da espansioni invece di e eh, querceti o di, ehm, di vegetazione più boschiva in quel periodo diciamo, vedete, come vedete sulla sinistra avevamo anche una situazione dell'Adriatico un po' diversa che aveva la linea di costa a meno 70 metri rispetto a quella attuale quindi un periodo caratterizzato da molte fluttuazioni da molti cambiamenti anche repentini, relativamente repentini lo studio nostro si eh, basa sul eh, cioè, eh, ha come obiettivo principale vedere come il comportamento umano e come le, eh, le metodiche di insediamento e di sussistenza sono, eh, sono cambiate e eh, si sono diversificate nei vari gruppi umani in, in questi diversi eh, momenti. Questo momento inoltre è particolarmente importante perché in questo periodo si ha in Europa, è eh, importantissimo nell'evoluzione umana in Europa, in quanto si ha la l'estinzione dei degli italiani che verranno sostituiti appunto dal, dall'uomo moderno che arriva in Europa ehm, dall'Africa. Quindi in questa eh, comunicazione per, eh, per parlare di questi diversi periodi ci riferiremo soprattutto ai tecnocomplessi, eh, alle industrie litiche prodotte da questi, da questi gruppi umani e quindi abbiamo il musteriano che eh, riferibile esclusivamente all'uomo di neandertal, parleremo di Uluziano, invece un tecno complesso diciamo di, di transizione, poi in, in, molto, insomma non vedevano molte di transizione, che ha riferito invece all'uomo moderno e il prota Ignaziano Ignaziano ancora riferito al, eh, all'uomo moderno in una fase più più, più recente. Allora per eh, Diciamo, per cominciare a capirci qualcosa in questi, in questi vari tipi di comportamento umano, le grotte di cui parleremo oggi sono importantissime, sono dei caposaldo per lo studio appunto del, del mis 3 del periodo che, eh, che andiamo eh, ad analizzare. Quindi in un attimo: la prima grotta di Castel la grotta di Castel che si trova a piedi dei Monti eh, alburni, per chi conosce la zona. Eh, tra questi e il fiume, eh, il fiume Calore a circa 90 metri eh, sul, sul, livello, sul livello del mare e a 20 km dalla costa, dalla costa attuale e la sua stratigrafia, appunto, riguarda il periodo eh, pienamente il periodo del MIS-3. Abbiamo nella parte inferiore un eh, strato del, del Tardo mosteriano di occupazione italiana, poi. Superiormente gli strati uluziani, datati a circa 41.000 anni da oggi, e poi i proto-regnaziani, appunto, riferibili ancora all'uomo moderno. Chiude il tutto un'inibrite campana, è un, un, un, un tuffo appunto di eruzione vulcanica che si, si attesta sui, sui 39.000 anni più o meno da oggi. E allora, siccome io mi occupo, come è stato già detto, di, eh, dello studio dei resti faunici e soprattutto di macrofauna, vediamo la prima informazione sul castelcivita che possiamo ottenere, chiaramente quella di tipo ambientale. Allora, nel, eh, nell'ultima parte del mostriano, in questa grotta, l'ambiente intorno doveva essere contraddistinto da una buona copertura boschiva e un, un clima temperato umido, lo testimoniano la grande quantità di resti di, ehm, di cervi, soprattutto, soprattutto, soprattutto il daino, poi abbiamo anche qualche informazione appunto, ehm, pubblicata da Masini e da Bazzi nel 1997 che, che testimonia la presenza anche di micromammiferi come la Podemos, quindi eh, siamo in una fase temperata umida. Eh, la cosa cambia andando, salendo sulla stratigrafia. Quindi, eh, nel più tardo, l'ultimo, proprio Musteriano, si assiste a una in del del clima, eh? e quindi le coperture boschive cominciano a, a mancare e si ha lo sviluppo di praterie e praterie arborate, dove animali come il cavallo, adattati ad ambienti più aperti, cominciano ad, ehm, a diffondersi. Ne troviamo quindi molti resti nell'uluziano, eh? qui la situazione appunto cambia. E anche tra i, micro, eh, i micromammiferi, eh, si ha appunto un, un cambiamento verso, uh, ad esempio, verso Microtus Arvensis. Questo inaridimento, come si vede dal grafico, si eh, stabilizza eh, ed è molto forte nel primo proto ignaziano a Castelcivita e in verità poi nell'ultima parte si ritornerà eh, al, ad ambienti più temperati, ad climi più temperati umidi e alla nuova diffusione dei, dei cervi, che appunto questa alternanza è già molto ben visibile, questa, questa densa alternanza di, di cambiamenti. In tutta la stratigrafia ve l'ho portata, eh, ve l'ho l'ho messa in grande nelle figure, tutta la stratigrafia è caratterizzata da resti eh, della iena macchiata, è importante definire questo per i discorsi che faremo successivamente. Eh, ci sono anche studi fatti sui resti faunistici da, da Fiore in nel 2010, pubblicati nel 2019, 2019 su Quaternal International allora, per quanto, e sono, i risultati sono molto in linea con quelli visti per i maro mammiferi, abbiamo nel musteriano una buona quantità di resti di gracchio alpino e gracchio corallino, che nidificano appunto in zone rocciose, ma abbiamo anche anatidi e quindi eh, evidentemente in questo musteriano anche Porzioni di ambiente eh, umido in presenza uh, di acqua. Poi abbiamo Coturnice che, magari, è più, mh, più adatta ad ambienti aperti e poi elementi boschivi come gufo e tordi come si è visto nei macromammiferi salendo nella stratigrafia durante l'oluziano si può vedere un cambiamento verso le zone più aperte ed è il momento in cui si diffonde abbiamo più resti di ad eh, esempio di, di columbella adattata appunto ad ambienti più aperti nella, eh, eh, eh, nella fase iniziale del finale dell'oluziano nella fase iniziale del proto si, eh, si hanno resti a testimonianza dell'inarredimento e del raffreddamento del clima anche di specie che ad oggi nidificano nella tundra, nella tundra artica come come, come il figurro per esempio e, per quanto riguarda invece grotta della cala grotta della cala si trova nella spiaggia una, spiaggia di eh, marina di camerota eh, si apre in un cliff calcareo eh, proprio su, sulla spiaggia linea spiaggia linea di costa che invece durante il mistri deve essere stata anche a 5 km dall'entrata della grotta appunto questa aveva una spianata molto grande davanti e grotta della cala ha ben due serie stratigrafiche, una e eh, una interna e una più piccola ma molto interessante in prossimità dell'atrio è questa che ci interessa di più in quanto ha eh, strati proto protorignaziani e, e uluziani. E allora anche qui definiamo un po' il clima e, e focalizzandosi sulle strati uluziani e protorignaziani e in ambedue casi qui dominano ancora i cervidi daino e, e cervo, quindi abbiamo eh, sicuramente eh, attestazione di, di presenza di, di, di ambienti boschivi ma vedete che in, in, sia nell'Uruziano e in protolineazione abbiamo anche specie di ambiente aperto. evidentemente queste trovavano, eh, trovavano un buon luogo di, di espansione davanti alla grotta dobbiamo pensare infatti a un territorio articolato per Grotta della Hala. La, la, la spianata di fronte per eh, animali di ambiente aperto, nei primi boschi dietro, dietro la grotta eh, sui, sul promontorio eh, gli elementi boschivi di, dei, dei cervidi e poi nelle zone più alte del promontorio del Cilento, nelle zone proprio i caprini, quindi stambecco e magari più in basso camoscio. Pochi sono i resti di, di, di, di, altri, di altre specie, eh, come ad esempio roditori, ma importante invece eh, la presenza di carnivori, e tra questi un grande carnivoro è il leopardo, in, in, in, in, in molti resti di questo animale sono trovati negli strati uluziani, un po' meno in quelli protorignaziani. Allora, eh, la, no, gli studi archeozoologici che faccio, che, faccio io con i miei colleghi, sono volti a capire in queste, eh, quali sono le diverse tecniche, se ci sono, diverse tecniche di sfruttamento degli animali da parte di Neanderthal e dell'uomo moderno ed effettivamente vi mostrerò come nel sud Italia perlomeno noi abbiamo trovato delle differenze sia nelle strategie di, di caccia sia nelle strategie di sfruttamento delle carcasse e Grotta di Cassacitita e Grotta della Cala sono dei protagonisti in tutto questo. Ecco, questi sono i siti che da anni studiamo, eh, siamo partiti diciamo, dal da, da, da lato, da lato adriatico e, e poi in, in, stiamo inserendo con dati sempre più ampi anche Grotta Astercivita e, e Grotta della Cala, quindi abbiamo analizzato sia eh, insediamenti del paleolitio superiore e del paleolitio medio e confrontato i campioni faunistici che, eh, che si sono accumulati durante l'occupazione di Neanderthal e di Sapiens. Allora, il primo prima interessante dato viene in prima istanza, è arrivato dall'esame dei siti, dei siti pugliesi in cui si è visto che il, i resti delle prede cacciate dall'uomo di Neanderthal erano riferibili soprattutto ad animali... Ehm, a, di, di età avanzata, di adulti e senili. Anche il caso del eh, Grotta Santa Croce, un insediamento appunto eh, pugliese dell'uomo di Neanderthal e lo sconosciuto che si trova, un riparo che si trova a Taranto. E, mh, quindi eh, animali cacciati soprattutto senili ed adulti è una strategia di caccia che, non ci dà un profilo di età di abbattimento degli animali che non è né quello catastrofico, diciamo, di una popolazione di, di animali no, che non subiscono predazione, eh, né quello di, eh, tipico di, di grossi carnivori. come eh, come per esempio feridi, che appunto abbattono giovani o i più, i più deboli, i più deboli eh, animali, gli animali più vecchi. Eh, Neandert ha proprio questa strategia di caccia all'interno dei branchi molto, molto particolare. E si differenzia da quello che sempre in Puglia troviamo nell'insediamento di, di Homo sapiens, in cui i resti ci dicono invece che gli animali abbattuti, al di là delle specie, erano soprattutto riferibili diciamo a, a subadulti, e anche adulti, ma non c'è comunque un picco di animali eh, abbattuti in più avanzata età come in Neanderthal. Allora, eh, Grotta della Cale, Grotta Castelcifida, come sono messe da questo punto di vista, dato che parliamo di quello. Allora, eh, stiamo eh, guardando, cominciando a guardare i, i, i dati e effettivamente si inizia già a vedere, questo è il caso dell'uomo moderno in queste in queste due grotte, le prede cacciate, la grotta della Cala, le, le prede più, maggiormente cacciate erano i cervi e, e i dati preliminari già ci fanno vedere come questi erano soprattutto individui giovani o, o subadulti. E, lo stesso succede a grotta di Castle Civita dove abbiamo resti soprattutto eh, di, di prede cacciate, soprattutto in età, in, età, in età giovanile, quindi che si differenziano dalle strategie di caccia di Neanderthal. Siamo, eh, siamo, siamo spinti oltre e, e l'altro dato importante che abbiamo ottenuto è è il fatto che Neanderthal e Terzapn si differenziavano probabilmente non solo nelle strategie di abbattimento delle prete ma anche nello sfruttamento delle carcasse una volta che queste venivano trasportate eh, al sito cioè nel luogo, di, nel luogo della macellazione questa è eh, la strategia di Grotta del Cavallo siamo sempre nell'Adriatico, però tutto è partito di lì in cui abbiamo strati del Paleolitico Medio, di, di italiani e, e strati Uluziani e, che coprono questi che chiudono questi strati del Paleolitico Meglio, quindi siamo andati a fare un confronto intrasito e, e abbiamo notato che nel campione osseo musteriano abbiamo una carenza di elementi come falangi, sesamori carpali e tarsali, elementi molto piccoli che spesso sono facili da determinare, quindi anche da da trovare e, e che sono caratterizzate da una, una grande frazione di spugnosa e quindi di, di, grasso, di grasso scheletro. Questo non accade negli strati che, uluziani che invece interessano, eh, che sono riferibili all'uomo eh, all all moderno, in cui questi resti vengono ritrovati anche in buone quantità. Eh, da precisare che in questo contesto non abbiamo tracce di intervento del, della, della iena macchiata, vediamo che questo oh, è importante, quindi tutto quello che, che sta accumulato, con le sue mancanze, è riferibile solo all'azione dell'uomo e si differenzia fra Neanderthal e Sapiens. Allora abbiamo fatto dei de, de confronti anche ehm, tra siti, quindi non solo in trasito, ma tra siti musteriani e, eh, o perlomeno strati musteriani e, e um, strati del Paleolitico Superiore e qui finalmente appare Grotta della Cara di cui parliamo oggi con i suoi strati uluziani e aurignaziani e, e si mette, eh, praticamente si, si pone eh, nel... nel in le percentuali carpali, tarsali, sismogli e falangi si, si pongono con quantità molto simili a tutto il resto dei siti del, riferibili al paleolitico superiore. Quindi si mantiene in questo caso questa differenza di trattamento evidentemente delle carcasse eh, che ha portato a un differente eh, accumulo di, di resti tra sapiens e, e, e neandertal. Chiaramente in tutti questi siti non si registra eh, l'impatto di grossi carnivori. E, tutto quello che abbiamo detto finora riguarda elementi riferibili, a identificabili come specie, e ci sono chiaramente nei nostri campioni anche molti frammenti che non sono riferibili al, al del, tassonomicamente cioè a gruppi tassonomici precisi, ma possiamo comunque evidenziare che queste differenze nella mancanza di elementi spugnosi che in questo caso. Possono essere riconosciuti in epifisi e frammenti, appunto, di spugnosa, sono assenti e sono in quantità molto, molto ridotte negli insediamenti musteriani. Eh, Negli nell insediamenti invece, eh, ne, nei campioni riferibili all'Homo sapiens, all'Ulusiano per esempio, aumentano così come rimangono in buone quantità nel paleolitico o nel paleolitico superiore. Quindi la, cosa, la mancanza di spugnosa riguarda sia le parti determinabili a livello di specie, sia le parti, i frammenti non determinabili a livello di specie, ma determinabili a livello di, ehm, di parte scheletrica. E questi sono i, i risultati, gli ultimi risultati, chiaramente noi stiamo allargando i campioni e Castelcivita e Grotta della Hala sono all'interno di questo progetto di studio e anche loro esprimono queste differenze di presenza scheletri in, in, nei campioni in italiani e di, e di Sapiens. Questo è Castelcivita-Musteriano, eh, in cui Carpali e Tarzali hanno... Queste percentuali che in questo caso, poi vedremo perché, non sono molto dissimili da quelle che troviamo nella stessa grotta riferibili all'Uluziano, cioè all'uomo moderno. E, mentre eh, per quanto riguarda la cala, eh, abbiamo solo dati da, riferibili all'uomo sapiens eh, che sono in linea con quelli che ritroviamo riferibili all'uomo moderno negli altri siti eh, pugliesi. Del Cilento, questo è quello che riguarda nuovi dati. Invece, ancora allargando il campione indeterminato, e anche qui troviamo: abbiamo come nuovo dato Castel Civita e gli strati musteriani, troviamo nel campione indeterminato una ancora una bassa presenza di queste pa parti spugnose che si avvicina molto al, eh, ai campioni andietaliani e eh, del, eh, della Puglia da cui è partito tutto, diciamo, e, e si discostano appunto da quelli del palettino superiore riferibili all'uomo all sapiens. Perché vi dicevo della crocuta? Eh, perché il problema di castelcivita e della cala è che, eh, soprattutto di castelcivita, come vi ho detto, la, eh, la iena macchiata era presente in, è presente in tutta la stratigrafia, e si, come, sappiamo, come, come saprete, questi grossi carnivori masticano, consumano soprattutto le parti spugnose eh, delle ossa, quindi anche i carpali, i tarzali o, no, o appunto le epifisi, e quindi possono avere un po' eh, diciamo, inquinazione il nostro campione bisogna stare attenti quindi a, a tirare delle conclusioni allora il nostro lavoro attuale come è dato che Castelcivita è un importante sito per questo confronto tra sappi insieme a Netta cercare di all'interno dei, dei tagli eh, dei, delle piccole porzioni dei, dei, degli strati di Castelcivia appunto i tagli questi numeri arabi trovare un contestualizzare un taglio che in, in cui il campione è stato accumulato solo dall'azione umana e quindi laddove no, non troviamo segni, segni di masticazione di questa Iena. Cerchiamo e speriamo di trovare questi, eh, questi contesti, questi piccoli, eh, piccoli campioni, quando non siano molto piccoli, salvi dall'azione di Iena che ci rispecchino solo l'azione umana. Finisco con, eh, con eh, parlare anche un po' di, della tafonomia che è stata fatta sui resti della fauna di Civiti che anche quella pone delle, un po' delle differenze sullo sfruttamento di Neandertal e Sapiens delle risorse animali, allora, Questo allora sono gli strati musteriani dove non si hanno molti, eh, come, eh, come è stato pubblicato da Fiore Altri nel 2019, ci dicono che i risultati dicono, non sono molti gli interventi diciamo le tracce antropiche trovate su questi, su questi resti anche se abbiamo dei cat marks interessanti su un un'ulna del gracchio corallino per estrarre probabilmente le le, le piume da utilizzare chiaramente non a scopo alimentare e poi altre tracce eh, su, eh, su altre specie, questa volta però a, a, scopo, oh, a scopo alimentare. Però non sono molte, aumentano a livelli dell'Uluziano, in cui l'impatto dell'uomo sui resti, di, eh, sulle carcasse di uccelli è, è, è maggiore, in particolare questa eh, è stata ritrovata sul, eh, sulla diafisi e Di un omero ehm, di, di, di un falco sobuto alcune, st eh, alcune strie che sembrano, appunto non legate all'azione di recupero chiaramente di, di carne, quindi di sfruttamento uso alimentare, ma per il recupero di, di penne per di, di utilizzi diversi. Il proto Rignaziano vede un calo eh, gli studiosi ci dicono che vede un calo del, dell'impatto umano sui resti di avifauna, ce ne sono ma molte meno, e invece qui aumentano gli, i segni di, di piccoli e medi carnivori che appunto possono avere eh, ehm, partecipato all'apporto di gesti di avifauna eh, nelle, nella grotta e che quindi non devono distrarre dal valutare ehm, le strategie di sfruttamento delle, eh, degli animali da parte, parte dell'uomo. Beh, io ho concluso, sono È stato così. molto rapido. Bellissimo.